Dopo la lavorazione del film e la presentazione al Festival di Venezia del 49, Antonino Domenighini ha realizzato una serie di prodotti per mettere sul mercato e per pubblicizzare il film. Ha realizzato libri di cui papà è stato illustratore, ha realizzato cioccolatini, cartoline, copertine di quaderni che sono stati una cosa importantissima nel lavoro del papà e che sono state pubblicate in tutta Italia e che tutti i bambini dell'epoca hanno avuto in mano. I famosi quaderni pigna sono partiti proprio dalla Rosa di Bagdad. Dal film fu tratta, sempre nel 1949, anche una versione a fumetti. La versione a fumetti è realizzata da Guido Zamperoni, Guido Zamperoni che è uno dei principali animatori della Rosa di Bagdad. Zamperoni però nella versione fumettata sembra voler essere un po' più realistico rispetto al film. Non solo, sembra nel fumetto, che è pure del 49-50, eh, esserci già una sorta di political correctness ante litteram, perché quando Burke per esempio trasforma uh, Amin in un Moretto, letteralmente, nel fumetto questo è... Uh, riportato, però la carnagione di Amina è misteriosamente rosa, pur essendo egli un moretto ora. Molti grandi artisti avevano collaborato alla realizzazione della Rosa di Baghdad. Dopo l'uscita del film, che ne è dei disegnatori che avevano contribuito a creare quel miracolo? Dopo la Rosa di Baghdad è curioso notare come la maggior parte di coloro i quali avevano partecipato all'animazione, insomma alla Diciamo, produzione del lungometraggio eh, si distacchi in qualche modo dalla, dal mondo dell'animazione. Anche perché il mondo dell'animazione, eh, dopo La Rosa di Bardad, è fortemente condizionato dalla, dalla concorrenza americana e disneyana in primis. Angelo Bioletto continua a lavorare come illustratore. Faceva di tutto. Nelle enciclopedie lui disegnava la religione, la storia, la geografia, i cartoni e faceva tutto. Come si dice? C'è cioè la parola eclettico? Ecco, una cosa meravigliosa era quella. Ma tutto innato Faceva molta fatica però proprio perché non ha avuto una preparazione. Nel periodo che va tra il 1948 e il 1950, Angelo Bioletto realizza tre storie a fumetti per Mondadori con i personaggi Disney, eh, Topolino e il Cobra Bianco è la prima, la seconda e la più memorabile è eh, l'Inferno di Topolino. L Inferno di Topolino tra l'altro è la prima delle grandi parodie disneyane, che è poi è un filone che a tutt'oggi continua dove appunto i personaggi disneyani reinterpretano i classici della letteratura oppure reinterpretano personaggi storici. Libico Maraia intraprende anch'egli la via dell'illustrazione. Mio padre poi si è dedicato all'illustrazione anche perché ha avuto delle richieste come illustratore. Di case che realizzavano disegni animati, e subito dopo la guerra, non ce ne sono più state. E quando ci sono state, lui ormai era coinvolto nell'illustrazione, quindi lavorava per Fabri, lavorava per Aristea, per Mondadori, e quindi a un certo punto non aveva più interesse insomma, a seguire questo. So che c'era stata una richiesta, addirittura da Cinecittà, per trasferirsi a Roma a fare lo scenografo. Richiesta che lui non ha preso in considerazione perché non, non amava spostarsi da Como e andare a Roma. Non... A Como, negli archivi dell'Associazione Maraia, sono oggi conservate circa 3.000 opere dell'artista. L'associazione Maraia si occupa proprio dall'87 di sviluppare attraverso laboratori dei giovani la creatività. Altre cose che l'associazione promuove sono le tesi di Laura. Ne abbiamo avute 5, 6, forse 7 con l'ultima di quest'anno sull'attività di Maraia in tutta la sua lunga, vita di artista. L'ultima nostra fatica, insieme ad altri autori, è eh, la pubblicazione della monografia che raccoglie tutte le opere di Maraia dai primi anni del uh, lavoro uh, di pubblicità fino all'83, anno della sua morte. Nell'ultimo periodo della sua vita Maraia si dedica alla pittura. Dopo il 49 ho rivisto solo due o tre, cioè ci siamo visti tutti alla proiezione, la prima proiezione a Milano. Poi devo dire sinceramente che ci siamo persi di vista, un po' perché io non ho più continuato quel tipo di lavoro lì, sono passato decisamente ai manichini da vetrina e poi questa è stata la gioia più bella al Museo delle Cere. E tutto è finito qui, insomma. In realtà molti di questi autori, di questi disegnatori, eh, sono poi eh, finiti nel mondo dell'illustrazione e del fumetto, con... però dimenticando un po' quella che è stata l'esperienza del, eh, del cartone animato. Anche perché eh, poi... Eh, questa esperienza eh, è finita in mano a, de a degli altri gruppi, no? i Pagotto, altri, eh, altre ditte che a Milano, poche altre poi, eh, perché non ce n'erano poi molte, che a Milano hanno usato il cartone animato per la pubblicità, perché rosello, ecco in realtà. Quasi nessuno degli artisti della Rosa prosegue con il cinema d'animazione, nel 1957 arriva in televisione Carosello e il mondo della pubblicità impazza. Con Carosello il fatto eh, saliente direi che tutte le ditte che facevano disegni animati e che si sono gettate in questo lavoro hanno visto in questa attività una grande fonte di guadagno. Di conseguenza eh, tutti hanno, si sono ingranditi, eh, c'era addirittura la gamma finché che aveva quasi 80-90 dipendenti, la, la Paul Film era grandissima, la pagò, il studio pagò. Lo stesso Domeneghini, dopo l'esperienza della Rosa, torna al suo primo amore, la pubblicità, in cui sa introdurre per primo in Italia le tecniche tipiche del grande mercato americano. E questo gli, gli procurò immediatamente due clienti della importanza della Gillette e della Coca-Cola. Questo fu da un lato altamente positivo perché gli permise di riprendere l'attività nel suo campo con, eh, con maggiore importanza, con maggior rilievo di prima, anziché subire una, una crisi che avrebbe potuto de derivargli dal cambiamento di regime ma eh, dall'altra ebbe un esito, secondo me, negativo. Il suo successo, il suo nuovo successo pubblicitario, gli impedì di coltivare l'attività nel campo del disegno animato. Ed è un peccato, perché forse Domenichini, avrebbe potuto con il tempo diventare il Walt Disney italiano e aggiungere alla storia del nostro cinema un capitolo molto importante. Cioè Domeneghini, questa è una cosa che pochissimi sanno e pochissimi se voglio, se vogliono capire, non aveva l'idea della favola in testa, voleva fare dei film d'animazione per adulti. Inoltre Domeneghini eh, chiese a quello che allora era il massimo degli attori di prosa in Italia, che era Ruggero Ruggeri, di registrare delle poesie del D'Annunzio, una delle quali, La Passeggiata, venne poi trasformata in un cortometraggio. Quindi Domeneghini non abbandona del tutto il cinema e nel 1953 ne La Passeggiata, ritorna all'amato D'Annunzio, affidando la sua poesia alla voce straordinaria dell'attore Ruggero Ruggeri, su scenografie del pittore Armando Carpanetti. Il mare in calma appena appena ansava, ed erano quei vapori come lane di agnelli sparsi in un benigno cielo. Esistono tracce anche di due misteriosi filmati pubblicitari, realizzati dalla Ima Film, di cui restano solo poche immagini. Nel 1954, Domeneghini si cimenta ancora nel cortometraggio, realizzando la ballata impressionista su quadri del periodo. Mi è piaciuto il finale, perché lo trovo bello con quel cancan, can, con quelle figure così vorticose e quella musica sfrenata, l'ho trovato piacevole il finale. Quello che invece sono in estasi ed è inedita è La Passeggiata, che ovviamente mio padre, Amando D'Annunzio, chiaro, ha fatto dizionare la poesia La Passeggiata, che per me è una delle più belle, l'ha fatta dizionare da Ruggero Ruggeri, che insomma era quel grande che è stato nel teatro italiano. Ma l'attività di pubblicitario lo porta a ricoprire importanti incarichi. Come presidente della Federazione Pubblicità, nel 1963, lo vediamo consegnare la giarrettiera pubblicitaria ai fratelli fabbri editori la sua giarrettiera al merito pubblicitario che annovera nel suo libro d'oro personalità dell'arte e dell'industria oltre che tecnici quest'anno il riconoscimento va ai fratelli fabbri editori che dice la motivazione hanno modernamente affiancato la pubblicità alle loro iniziative tese ad avvicinare l'arte e la cultura a larghi strati di pubblico presentato alla giarrattiera Antoncino Gino Domeneghini il presidente della federazione pubblicità Dino Villani e per gli artisti pubblicitari il presidente Franco Mosca ai quali ha risposto ringraziando Dino Fabri. Fra la rosa di Baghdad del che è del 49 e eh, Western Soda di Bruno Bozzetto che è del 1965 eh, intercorre il periodo buio degli anni 50 nei quali eh, il dominio della Disney è eh, infrangibile. La cosa cambiò con gli anni Sessanta perché ormai c'era una crescita, come dire, un certo eh, smagamento, un, un, certo, un certo affinamento dei gusti, si amava andare un po' contro il corrente, e infatti Bruno Bozzetto con Western Soda fece una parodia del western quindi diciamo che in un certo senso erano i, i primi segni di quello che sarebbe poi stato eh, l'elemento irriverente che ci avrebbe portati al, 60, al famoso 68. Quando ho iniziato West in Soda, quando ho cominciato a ragionare su una possibile storia, e devo confessare che io ehm, stavo già andando in una direzione molto diversa da, da quella dei film che avevo visto fino allora, tra cui La Rosa di Bagdad, e il fatto era questo, il mio interesse verso l'animazione è nato dalla voglia di eh, fare dei film non per bambini, non per divertire, non per raccontare delle favole, ma per parlare dell'uomo, della società, di quello che succedeva. Io cercavo qualcosa che partisse dalla società, ho cercato una cosa che non è effettivamente legata alla storia dell'uomo, però è la produzione dell'uomo, ho preso un, il, lungometra il lungometraggio, i lungometraggi western ed ho visto che la loro meccanica era più o meno quella della favola, sapevamo già dai primi fotogrammi chi era il buono, chi era il cattivo, chi moriva, chi sopravviveva e più o meno qual era la trama, quindi era una parodia di un genere che anche qui conoscevano più gli adulti dei bambini, perché la televisione non era eh, molto, molto vista in quel periodo, c'erano pochissimi canali, quindi un bambino tutt'al più poteva aver visto due film western, ma un adulto poteva averne visto centinaia, ecco perché anche in questa scelta io Parlavo agli adulti e quindi credo che eh, anche se mi aveva molto impressionato la Rosa di Bagdad, mi aveva lasciato questo senso di magia come d'altronde tanti altri film di Disney che avevo visto, però era lontano dal mio mondo.